Cosa volle in pentola Lenta cuoce la polenta Aspetta qualcuno che sente il suo sapore Con salsicce e spuntature In bianco col formaggio Aspetta che l'assaggio Buona questa polenta Cuoce lenta Gialla farina di mais impastata con l'acqua, bolle lenta lenta. Mi gusto la polenta, sopra il sugo rosso, sotto gialla lei La mangio più non posso, cuoce lenta lenta. Evviva la polenta!